Sembra Sembrati carte, tratte l'argomento Gastrata all'andamento, bit in gatto, batta palla a centro, Tutto con tu, ricorrente Sembo stile, macchina ne vinile Agire scelte in dente Degni indentito rimpegno e lingue, ma contenta, meglio è sulla, meglio mura pure senta a terra, vecchia che scura e dura, rima te cattura, chiude tutte e quando a torna è merda, cerco un muro a ferra, Na tappiglia, sceglie l'arma giusta, anda sta guerra, mi ti tender, in terra, temono e creature, pure d'avventura, mura, caccia e alza, qua non anza, botta, mente e paure, mica mi sento da sola se chiudono una quarti, sento una mina che parte, se me ne adarta, e venne storie, mo' ma, ma prima da fece sta da parte, tac, tac, ancora, mica te confina, gli ast e fango branca e pir, tu respira, respira, altre che provine. Qua il suo condino non arriva, pare nativo, siccome se non sa viva, viva Tanto che ne tene a moda, a moda, danno da più testa E che te calpesta, è l'unica moda che arriva e te investe Ma ne mi ingresce, ma ne mi pette che festa Ma non è ancora capito, è un non è ancora da come ho letale, che mi c'ho vesta Penso che comitè da due o tre livelli letali, la prima che mi mette di testa La prima d'arresto, votando a pensare in interesse, Passa la vita piccata, ferma e finesse, Mi i locali hanno di che se puoi stresse, l'unica cantina comune che presse Mancano gli obiettivi, finti miti Mi ripeto dacci dentro, distaccati dai nemici Io che resto a piedi pari per terra, pari a radici Ci combatto, scrivo e batto sti demoni alle pendici la scrittura non è un compitino, è un'esigenza È necessità di esprimere me stesso È ricorrenza, distaccato dalla tendenza Questi scrivono storielle che manco la fantascienza Lampo di genio, non ci campo ma faccio sul serio Dici scherzi, mi tiro fischi come un treno merci Metti la testa nel sacco, mostra gratitudine Stai con chi stimola, fotta, fotti il sudiciume che... Vuole che getti la spugna. Chi mi dice lascia stare, chi invece prenditi il rischio. Il limite sta in chi crede di saperla più lunga. Perché se sbaglio, imparo, io sto impara e sto per capirlo. Tante che ne teno modo, a modo, danno da i test. Che te calpesta, è l'unico modo che arriva in vesta. Ma ne mi ingresci, ma ne mi bite che festa. Ma neanche da capito, comite, neanche da te faccio vesta. Penza, comite, da donne a livello letale per rima che mette di testa Rima dal resto, rima votando a pezzere in stesse. Passa una vita piccata, ferma finesse. Sì, di localandi che se puo stress. Minca candine, puo bene che apprezesse. Forma sempre a mio. Se sei tanto lesso, noi ti mi legamo una cosa non I valle sempre sulle che tengo in guru. Pa' cattiveri, bene va come fosse una lupa Per quattro te, mi pusso un sta senza gru. Passa Se fanno il potente che spalla coperta coperto, ma quando sto un ghippo l'accappato. A botte tutta nate che stata, stata sta tutta alluvionata e convintura vi spaccata. E palla tutto rista, resto, ragione che fra quattro vite la vita perdona. Contaminate merda tutto quello che ha tuccato. Che peccato, non si Fascita da musica perché si da fallita Solo che sorte puo vincere sta partita È classica, faccio chi la prima roll giurassica Manca anche il giurassica, faccio vuoi Tutto che la carta fatta è drastica Fatto costa Aderente nella moda da noda pitesta e catacalpesta, luna è comoda, carica, metta in besta, mi è una cosa capita, comite da da donna letale, dar a se mi se mi dillo calendica, mi dillo calendica, mi dillo calendica, mi dillo calendica, mi dillo calendica, mi dillo calendica, mi dillo mi mi mi